Se siete incappati in questo video è perché siete stati tesserati o registrati nel sistema cashback world di Lioness. E volete sapere di più? Cos'è Lioness e come fa a fornirvi i suoi vantaggi? Lioness è una multinazionale austriaca che opera nel settore della fidelizzazione della clientela. Il suo obiettivo è quello di portare clienti alle imprese attraverso un sistema di carte fedeltà brandizzate e con vantaggi che nessun'altra società offre. Da qui è nata Cashback World Card una carta fedeltà universale gratuita che può essere a scelta del cliente virtuale, visualizzazione tramite app o fisica. La cashback card e il programma fedeltà sono stati scelti da un milione di clienti in Italia e da oltre 75.000 esercenti in tutto il mondo, tra colossi, piccole e medie imprese e shop online, tra cui siti del calibro D. Tecaton, Aliexpress, Ebay, Booking.com, eDreams, Expedia, Zalando, Hertz, AutoEurope, rental car e tanti altri che vi restituiranno una somma dall'1 al 5% su ogni acquisto effettuato nel sistema cashback sia online che fisico. Per offrire i suoi vantaggi Lioness opera in un contesto di free economy, ovvero servizi gratuiti agli utenti ma economicamente solito dalle imprese, un modello utilizzato anche da Google, Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest, Ebay, Uber e tante altre società e colossi online. Lioness offre quindi agli utenti un ID number o una tessera che ci identifica come appartenente alla comunità d'acquisto cashback, che permette di accedere ad un piano vantaggi in base all'utilizzo, ovvero una fedeltà, un po' come ogni tessera che ci viene rilasciata da un supermercato o dal negozio di turno che frequentiamo, dandoci la possibilità di usufruire di alcune promozioni. Nel mondo Lioness il tesseramento è completamente gratuito e si può ottenere un risparmio e perfino un guadagno in tre forme, il cashback ad ogni acquisto, che va dall'1 al 5% e un ritorno in denaro non vincolato e cioè non c'è nessuna spesa minima da fare, non bisogna spendere soldi che ci tornano indietro nel sistema, né in negozi specifici, non c'è nessun limite, sono soldi che ci vengono accreditati sul conto corrente e quindi scegliamo noi cosa farne. È sostanzialmente una sorta di grazie per aver usato la card e aver scelto un'impresa aderente al sistema. Insomma, anziché regalarvi borse, borsoni, giocattoli, padelle a cui poi dovrete aggiungere somme di denaro, il solito tablet con 10.000 punti più 69 euro, che già solo il raggiungimento dei 10.000 punti sarebbe monetariamente insostenibile e non si parlerebbe più di risparmio. Anziché fare questo, il sistema Cashback World vi restituisce una somma in denaro, cioè una parte di quello che avete speso per gli acquisti, che le società preferiscono condividere con voi anziché tenerselo in modo tale che voi siate sempre più fidelizzati e sempre più felici di spendere proprio in quell'impresa, proprio in questo sistema, il sistema Lioness. Oltre al cashback esiste anche un altro sistema, il bonus amicizia, articolato su due livelli, diretto ed indiretto. Vale a dire che otterrò il bonus sia su tutti coloro che ho invitato all'utilizzo di Cashback World, sia su tutti coloro che i miei amici inviteranno a loro volta. A guadagna su B e direttamente su C, ma non su D. Il bonus è da intendere come lo 0,5% della somma spesa nell'acquisto di un amico a cui abbiamo consigliato la tessera, e un altro 0,5% dall'amico dell'amico per un totale dell'1% su due livelli. Questo è un'altra sorta di ringraziamento per aver segnalato circuito ad un amico e aver espanso il sistema. Un po' come fa Sky quando ti dà il bonus perché porta un amico, solo che in Lioness è un bonus a vita. Ad ogni singolo acquisto del tuo amico e per il resto della sua vita, tu riceverai questo buono, ogni volta che userà il circuito. Lioness quindi ci permetterà di guadagnare facendo guadagnare e risparmiare anche i nostri amici. Oltre al cashback e al bonus amicizia infatti esiste un nuovo sistema di risparmio chiamato di shopping point. Questo perché ad ogni acquisto riceviamo oltre al cashback e al bonus amicizia se l'acquisto è stato effettuato dal nostro amico anche una quantità di punti SP ovvero shopping point, punti spesa che possono essere utilizzati per usufruire delle offerte che altri commercianti o aziende mettono nel circuito a Lioness, generando ulteriore vantaggio. E questo sistema è utilizzato dalle aziende per accaparrarsi fette di clientela che saranno sempre più felici di spendere proprio nel loro negozio. Per esempio, comprando delle scarpe ricevo 2 shopping point, intanto un ristorante, lancia un deal, ovvero una promozione, 10 euro di sconto per una cena da 50 euro al costo di 2 shopping point. Il cliente ha già risparmiato con le scarpe, ma ottiene maggior risparmio se usa gli shopping point per comprare offerte che ovviamente gli esercenti Lioness usano per attirare i clienti. E tutto questo si tramuta in un maggior risparmio, una sorta di groupon all'interno a Lioness, ma gratis per le imprese del circuito. Inoltre, oltre ai 10€ euro di sconto equiparati ai 2 SP, noi otterremo ottenere cashback e shopping point sulla spesa finale, ovvero 40 euro. Gli shopping point inoltre possono essere riconvertiti in Euro, uno shopping point equivale a un Euro, da tutti coloro che accederanno alla carriera di Iconet Marketer investendo in 50 Euro mensili o raggiungendo dalla rete sottostante un guadagno di 50 shopping point mensilmente. Il Marketer ha inoltre accesso a numerevoli vantaggi e altre 10 possibilità di guadagno. Chiedi al tuo presentatore per sapere come fare o mandaci una mail all'indirizzo che trovi nella descrizione sottostante. Saremo felici di aiutarti a guadagnare facilmente in una comunità senza limiti di guadagno come Cashback World e anche il tuo presentatore sarà felice di aiutarti a scalare la vetta del successo. Grazie.